Ciao, sono Miriam Scala e sono la regista e drammaturga di questo progetto per Wikimedia Italia. Il progetto si chiama Open, al suo interno ci sono tre monologhi. Tutti e tre raccontano tre storie riguardanti appunto la cultura open, quindi della libera comunicazione. Il primo è Jim Wales, detto Jimbo per gli amici. Salve, io sono Jimmy Wales ma voi potete chiamarmi semplicemente Jimbo. Certamente vi chiederete perché vi ho trascinato fin qui stamattina. Perché io ho inventato una cosa che voi usate ogni giorno. No, ragazzi, no. Non ho inventato il cesso. All'inizio sembrerà un divulgatore scientifico, quasi un Alberto Angelo, diciamo. In realtà poi si rivelerà subito essere un personaggio molto scherzoso. Eh, volevo parlare di Wikipedia e anche di Wikimedia in modo molto ironico e ho scelto Jim, eh, in questa chiave eh, così molto confidenziale, parlerà agli studenti, dell'invenzione, della sua invenzione di Wikipedia. Eh, quando sin da piccolo studiava nelle enciclopedie polverose e poi a un certo punto ha deciso che tutti avrebbero dovuto studiare senza dover osservare tutti quei tomi. Immaginate un mondo persona possa avere libero accesso all'intero patrimonio della conoscenza umana solo questo è il nostro scopo questa cosa verrà spiegata da lui grazie a una studentessa che lo aiuterà. E questa studentessa attraverserà i secoli, quindi il modo di studiare dei, dei ragazzi dalla preistoria ad oggi, in maniera molto divertente, anche attraverso la piuma, il calamaio, fino ad arrivare alla fine, un po' questa versione web di questa studentessa che ci racconterà che Wikipedia è figlia di un'altra fondazione molto grande che è Wikimedia, che non ha solo un figlio, ma tanti altri wiki di cui parleremo. Il secondo personaggio, invece, è Chelsea Manning. Grazie a lei, che prima era un lui, si chiamava Bradley, riusciamo a conoscere delle notizie secretate eh, riguardanti l'esercito americano, la guerra in Afghanistan e quella in Iraq. Senza dubbio è una delle più importanti notizie a livello giornalistico eh, di questo secolo che ci ha fatto un po' cambiare opinione sulla, possiamo dire, apparente democratica e pacifista America, visto che un video dimostra a un certo punto che dei civili vengono uccisi senza motivo concreto. Quindi a volte quello che apparentemente ci sembra pacifico e democratico invece Cersi ci dimostra che non lo è. E viene incarcerata per aver diffuso queste notizie tramite Wikileaks e noi raccontiamo questo momento della carcerazione, il modo in cui viene trattata eh, con molta ironia e poi arriviamo anche a far capire al pubblico che lei, grazie alla guerra, paradossalmente, riesce a scoprire questa parte di sé femminile e farla mostrare al mondo e quindi essere finalmente quello che voleva essere Chelsea Manning una donna. Il mio rossetto fucsia, al mattino quando mi alzo io voglio il mio rossetto fucsia. L'ultimo personaggio è Amy Noder, che è una matematica di rilevanza internazionale. Una delle prime donne che riesce ad andare all'università. Una donna che ci fa capire oggi, parlando ai ragazzi, quanto sia importante per le donne aver studiato ed essere riuscita a diventare dei numeri uno, anche a livello eh, accademico, in un momento storico in cui non lo si poteva fare. Quando ero bambina la mia materia preferita era la matematica. Lo so che è strano per voi, perché è un po' antipatica, soprattutto alle superiori. Ma che ci posso fare? Io sono figlia d'arte, mio padre era un matematico e il mio sogno è la matematica. Il suo necrologio, il suo elogio funebre, fu scritto direttamente da Albert Einstein, il quale, senza averla mai conosciuta, ne decanta tutti i pregi, tutte le qualità. Serve a fare capire alle ragazze che devono riuscire in tutti i modi a difendere la libertà che è stata ottenuta, senza... Eh, tanta piaggeria senza eh, tanti eccessi, senza falsi femminismi, soltanto con la voglia e la tenacia di portare avanti quello che le ammini odere della storia hanno creato apposta per noi.